Voy andando dando il camino ese por la senda me calzo, el detiene su paso y mi ayuda a seguir Cristo a volte per la strada mi stanco lui ferma il suo passo ed aiuto mi dà Signor, io la dedico a te parca nel mare se non ha una vita nessun povero alleluia signore ti ringraziamo padre ti ringraziamo spirito santo ti ringraziamo Signore, ti ringraziamo per ogni cosa, nel nome di Gesù, Signore, anche per l'opportunità che ci dai, Signore, di poter stare davanti alla tua presenza, Signore, in questo studio, Signore, in questo discipolato che tu hai programmato, Signore, affinché la nostra anima, Signore, possa essere edificata, Signore, mm. e dare frutto di giustizia, Signore. Signore, ti ringraziamo, che ha molto sangue prezioso. Signore, lava e perdona ognuno di noi, Signore. Signore, nel nome di Gesù te lo chiediamo. E come tu ci hai perdonato, perdoniamo così a coloro, Signore, che ci hanno offesi e li benediciamo nel nome di Gesù Cristo. Signore, mettiamo davanti a te, Signore, la parola, mettiamo davanti a te, Signore, tutti i tuoi figli, Signore, quelli che sono presenti, quelli che sono a casa e non hanno potuto partecipare. Signore, coprici con il tuo sangue prezioso, Signore. Dacci discernimento che lo Spirito Santo si muova con potenza in mezzo a noi e glorifica il nostro Signore Salvatore, nel nome di Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo. Signore, benedice il pastore, ungilo con potenza. Signore, usalo potentemente, usa i suoi sensi, Signore, e parlaci per mezzo di lui, nel nome di Gesù, colui che viene a rubare a distruggere e a uccidere Satana, il nemico noi in Cristo Gesù con l'autorità che abbiamo in Cristo Gesù li leghiamo e li cacciamo nell'abisso. Signore, grazie benedice questo momento benedice Signore la tua parola ancora di più nel nome di Gesù a te diamo la gloria lode e l'onore Signore perché sei degno di riceverlo nel nome di Gesù Amen Amen, Amen, Amen. Dio ti benedica. Amen, amen. Grazie, Dio vi benedica. Alleluia. Ok, gloria al Signore, il Spirito Santo ci insegna. Ok, andiamo velocemente in secondo Corinzi. Capitolo 5. <clears throat> Okay. Se qualcuno l'ha trovato me lo legge, se no leggo io. Valentina riesce a leggere? Ce l'hai la Bibbia? Sì, sì. Riesce a trovarlo? Sì. Valentina, se no... Eh, se... Sì, sì. sì. Ok, ogni tanto sparisce la seg il segnale. Ok. Mi senti? Sì, Ad adesso si sì, va e viene, va e viene. Vediamo. Prova adesso. Okay. Va bene, riesco... okay. ma tu riesci a sentirci bene? Eh, infatti, adesso è chiaro, adesso ti sento chiaro. Ok, va bene. Tu riesci a leggere o faccio leggere Mario? Sì, sì. Eh, la tua linea si spegne. Prova a leggere, va bene. Dai. Dai. Mi sentite? Sparisce. Sì, prova a parlare bene. Ecco, sparisce, sparisce. Fai così, spegni e poi richiama. Anzi, spegni. Sì, dai, ti richiamo io, casomai. Sì. Ok, sì, ti sì, sento, ti sento. Dai, prova. Sì. Sì, okay. sì. Bene. Bene. Bene. Ok. Sì, sì, ci... No, è sparito. Ecco, è arrivata. Valentina, ci sei? Mi senti adesso? Ok, dai, prova a leggere tu. Gloria a Dio. Secondo, seconda lettera a Corinzi, capitolo 5, dal versetto 11. Ecco la linea. Oh. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì. No, volevo farla leggere a lei. Per questo. Lei stava per leggere? Va bene. Ok. Tu sei bravo in tutto. Va bene, dai. Poverina Valentina. A forse avrà problemi. Sì, sì, connessione proprio. Casomai dopo la chiamo. Ok, andiamo avanti noi. Allora, secondo Corinzi, capitolo 5, dal versetto 11 in poi, leggiamo insieme. Gloria a Dio. Leggi tu Mario. Voy adelante, sí, sí, sí. Amen. amen, amen, È importante, questa parola importante. Ehm, quando siamo nati di nuovo, oggi, eh, quando una persona riceve Gesù Cristo come il suo Signore Salvatore è nata di nuovo, quella persona è, è una nuova creatura in pratica. Quindi noi non ci conosciamo secondo la carne, ma ci conosciamo secondo lo Spirito, secondo Cristo, in pratica. E qua sta dicendo che noi, che siamo figli di Dio, che siamo nati di nuovo, abbiamo anche lo Spirito di Dio che dimora in noi, ok? Quindi l'insegnamento dell'altro giorno, come abbiamo visto, era il parlare in lingua, cioè il, il benefici del parlare in lingua. Quando una persona viene battezzata, comincia a parlare in lingua, perché coloro che sono nati di nuovo possono parlare in lingua. Chi non accetta Gesù Cristo, chi non è in Cristo, non può essere battezzato, non può nascere di nuovo, ma vive secondo la carne, conosce le persone secondo la carne, non secondo lo spirito, giudica le persone, secondo la carne, non secondo lo spirito. Quindi, quando noi siamo nati di nuovo, noi, per esempio io a Mario, a Magdalena, a Lisa, io vi conosco secondo lo spirito, ok? non nel vecchio uomo, ma nel nuovo uomo. Noi siamo in Cristo una nuova creatura, quindi coloro che sono una nuova creatura hanno la possibilità di parlare in lingua. Vediamo questa parte qua che dice eh, «Posso darvi la mia testimonianza personale del fatto che quando ho ricevuto il battesimo nello Spirito Santo e ho cominciato a parlare in lingua, la mia vita è cambiata in maniera drastica. Credo al momento della nuova nascita Dio sia venuto a vivere dentro di me e che abbia depositato tutto dentro di me. Ma quando lo Spirito Santo è venuto su di me, tutto questo ha cominciato a manifestarsi per me e per gli altri. Cosa significa? Io ricevo Gesù Cristo, divento una nuova creatura, lo Spirito Santo dimora in me. Quando vengo battezzato con lo Spirito Santo, quindi, si manifesta in me la potenza di Dio, il Signore, si manifesta attraverso di me, sia per me che per gli altri. Okay? È importante il battesimo nello Spirito Santo. Anche per servire Dio, lo Spirito Santo è importante perché lo Spirito Santo ti dà forza, ti dà eh, coraggio, ti dà pazienza, ti dà gioia nel fare la volontà di Dio. Quindi il Signore si manifesta sia per me che per gli altri. Di solito accadono due cose, ok? Il primo anno che ho pregato in lingua, la mia mente continuava a dirmi che ero impazzito, che stavo solo perdendo tempo. Mi ci è voluta fede per pregare in lingua. Questo è il motivo per cui Giuda versetto 20, l'abbiamo visto l'altra volta, dice che pregando in lingua edific edifichiamo noi stessi, ok? Cioè sulla, sulla sua testimonianza di fede vediamo che chi prega in lingua si edifica, ti porta fuori dal ragionamento del pensiero naturale e ti porta in un regno, sopranaturale di fede come abbiamo visto in secondo corinzi paolo dice durante poi non conosco nessuno nella carne cioè io conosco gli altri secondo lo spirito ok noi ci conosciamo spiritualmente noi ci amiamo spiritualmente siamo uniti siamo fratelli ci rispettiamo ci amiamo ci comprendiamo spiritualmente uno sostiene l'altro spiritualmente ok quindi è molto importante il mio pensiero naturale ok che ho viene annullato quindi comincio a pensare secondo lo spirito vedo gli altri secondo lo spirito un'altra cosa che ho sperimentato è che quando pregavo in lingua Persone a cui non pensavo, l'abbiamo visto l'altra volta, da anni. Ok, Valentina, uh, ha letto... Ok, niente, non ti preoccupare. Abbiamo letto... No, no, for forse la linea. Abbiamo letto, secondo Corinzi, 5. L'ha già letto Mario. Comunque più, ta più, più tardi lo leggi. Stiamo dicendo che... Quando una persona riceve Gesù Cristo diventa una nuova creatura e poi in lei dimora lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio che dimora in noi. Stiamo vedendo quando una persona, dopo che ha accettato Gesù Cristo, diventa una nuova creatura e cosa succede? Succede che lo Spirito Santo dimora in lui e poi viene anche battezzato nello Spirito Santo, okay? Quando una persona viene battezzata nello Spirito Santo, quella persona comincia a parlare in nuove lingue. Sono delle lingue che abbiamo già fatto questo insegnamento l'altra volta con loro, perché molte volte noi mentalmente non lo comprendiamo. È un linguaggio spirituale che ci insegna, cioè che serve per la crescita spirituale, serve che noi preghiamo secondo la volontà di Dio. È un linguaggio spirituale, la nostra mente non può comprenderlo, ma il nostro spirito si collega con il cuore di Dio, per mezzo dello Spirito Santo cominciamo a pregare secondo la volontà di Dio. E Stiamo vedendo, stiamo trattando questi punti. Quindi si diventa una nuova creatura e poi si riceve lo spirito del figlio del. Del, del figlio, cioè di Cristo nel nostro cuore, cioè lo Spirito Santo viene a dimorare in noi, e poi dopodiché veniamo battezzati con lo Spirito Santo e cominciamo a parlare in lingua. Cioè non solo parliamo in lingua, si profetizza, non solo parliamo in lingua, non solo profetizziamo, ma serviamo Dio, evangelizziamo, portiamo gli altri a Cristo, dicendo venite conciliatevi con Dio quindi Dio ci dà quella forza, quella potenza sia per il nostro bene anche per il bene degli altri quindi stiamo vedendo questi punti qua in modo che tu puoi capire ok allora Uh, continuiamo, un giorno stavo pregando in lingua, come vi ho già detto, mi ci è, è voluta fede per farlo. E combattevo con pensieri del tipo: potresti pregare in inglese e concludere qualcosa invece di star qui a borbottare parole intellegibili, cioè, in, cioè in, irriconoscibili, non cioè che non puoi comprenderli. Ho dovuto affrontare questi pensieri, eh, metterli da parte e continuare a pregare. Un tizio che non vedevo da quattro anni bussò alla mia porta, entro, non mi disse neanche ciao, mi disse, mise a sedersi, cominciò a piangere ed aprirmi il cuore perché stava avendo un bel problema dei problemi. Io me ne stavo lì ascoltarlo e pensavo, accidenti, avrei dovuto pregare in inglese. Poi però pensai, come avrei mai potuto pregare per lui se sono quattro anni che non lo vedo? Finalmente realizzai che avevo pregato che Dio mi aveva preparato. Stavo intercedendo per lui come non avrei mai potuto fare con il mio intendimento. D'altronde... D'un tratto ho ricevuto una rivelazione e gli ho detto che sapevo qual era il suo problema. Ho finito la storia al posto suo e gli ho dato la risposta che cercava. In pratica, quando noi preghiamo con lo Spirito Santo, cioè in lingua, lo Spirito Santo ci rivela, cioè intercede per gli altri, in più ci rivela anche il problema che nella vita degli altri per portare soluzione agli altri. Quindi tenete bene presente che questo successo è successo quando frequentavo una chiesa denominazionale. Lui non sapeva cosa mi era successo, nemmeno io, fino in fondo. Questa cosa spaventò entrambi, ma fu la potenza di Dio manifestarsi. Ed egli l'ha usata in maniera soprannaturale. Questo significa che quando preghiamo in lingua, nello spirito, il nostro spirito prega. Il tuo spirito è nato di nuovo, ha la mente di Cristo e sa esattamente cosa fare. All'unzione di Dio in modo che puoi conoscere ogni cosa nel tuo spirito non ci sono limiti. Se tu camminassi nella potenza e rivelazione del tuo spirito, questo trasformerebbe la tua vita. Un modo per farlo, anche se non è l'unico, è cominciare a parlare in lingua. Riconosci e credi che quando preghi in lingua, edifichi te stesso, sulla tu, tua santissima fede, che il tuo spirito prega la tua, la sapienza nascosta di Dio, che è, la, che è la, la perfetta rivelazione di Dio, sta arrivando nella tua vita. Poi, accor poi in accordo in Primo Corinzi 14, 13, prega di poter interpretare. Vi ricordate, abbiamo visto anche Primo 14, 14,13: chi prega in lingua chiede a Dio di, interpreta di interpretare. Eh, le lingue, infatti è importante, noi dobbiamo pregare che Dio ci dia anche l'interpretazione, ogni tanto eh, quando prego lingua il Signore mi dà l'interpretazione mi dà delle rivelazioni una volta eh, a Milano il Signore guidavo il programma il Signore cominciò a pregare, dopo aver adorato il Signore ha cominciato a parlare in lingua, dopodiché c'è stata una rivelazione, una, rivela una rivelazione che nessuno può immaginarsi. Nessuno, cioè, neanche io, per non so perché l'ho detto. Il Signore mi ha rivelato dicendo che c'è una persona che vuole suicidarsi, che vuole ucciderci, cioè, vuole far finire la sua vita, vuole morire, vuole suicidarsi. Guardate come lo Spirito Santo opera. Dopo che, che è finito il programma, questa persona prima frequentava la nostra chiesa, cioè la chiesa di Milano, e poi per motivi personali di vita si trasferì in Inghilterra. Ok? Dentro di sé aveva un rancore, aveva un, un tormento, in pratica lei voleva morire. Lei venne a Milano. Così, venne in chiesa per caso, la prima volta che è venuta dopo un, po di, un paio di anni in pratica. Proprio in quella situazione, in quella condizione, lei è venuta in chiesa, ma il Signore gli ha parlato direttamente. Questa, questa donna mi ha chiamato, ha detto che il Signore mi ha parlato. Io ero in questa condizione, stavo, avevo deciso di finirla, ma sono venuto qua per trovare i miei parenti, per salutarli per l'ultima volta, e poi sono venuto anche in chiesa per vedervi. Cioè, come Dio, lo Spirito Santo parla in lingua e poi rivela. Cioè, non, non ho mai immaginato una cosa del genere, che questa è una sorella. Come Satana attacca le persone, come condiziona la mente, il pensiero. Questa ragazza adesso sta bene, è ritornata in Inghilterra, si è sposata e vive una vita normalissima. Gloria a Dio. Perché abbiamo un Dio potente. Quando lo Spirito Santo, quando tu cominci a pregare, adorare il Signore, preghi in lingua, il Signore ti dà anche delle rivelazioni. Molte volte io, quando prego in lingua, Dio mi dà la parola da predicare. Da... Da, da portare in chiesa da, da predicare la domenica cioè perché lo spirito santo ti aiuta qualche volta quando prego in lingua se io sto facendo sto andando a casa qualche volta mi fa cambiare strada mi dice vado da questa parte vado trovo delle persone che sono aperte al vangelo e torno a casa felice perché qua un'anima è tornata a cristo un'anima è stata guadagnata a cristo o una persona è stata edificata con la preghiera quindi è importante è importante avere questa esperienza quando parliamo di lingua il nostro spirito parla con Dio e poi quando noi chiediamo rivelazione, lo Spirito Santo quello che noi preghiamo ce lo rivela o lo annunciamo o lo obbediamo e diciamo o facciamo ok? è importante questo è una cosa personale è un'esperienza personale che tu piano piano ti eh, imparerai, ti abituerai nel, nel corso della tua vita in Cristo. Quindi, <clears throat> e poi pregare in lingua è importante per diverse ragioni, non solo a dimostrazione che hai ricevuto lo Spirito Santo, dovrebbe essere anche parte della nostra vita quotidiana, ogni giorno. Noi dobbiamo pregare in lingua. Io molte volte lavorando a bassa voce io prego in lingua o quando cammino prego in lingua, quando metto la maschera in treno io prego in lingua. È molto importante. Cioè ogni volta quando noi preghiamo in lingua siamo in comunione con lo Spirito Santo. Essere in comunione con lo Spirito Santo significa anche essere in comunione con Gesù, in comunione con Dio Padre. Ok? perché oggi Dio Padre si trova in cielo, Dio Figlio si trova alla destra del Padre in cielo, qua con noi, chi c'è? Lo Spirito Santo. Quindi attraverso lo Spirito Santo noi abbiamo comunione con il Padre, con il Figlio e per mezzo dello Spirito Santo. Quindi quando preghiamo in lingua il nostro spirito prega secondo la volontà di Dio ok è un modo anche per comunicare in maniera diretta dal tuo cuore a quello del padre vedete oltrepassare la tua mente e i ed i suoi dubbi e le sue paure perché molte volte noi abbiamo paura ti incoraggia nella tua santa fede e sprigiona la, la, la sapienza di dio nascosta in te prego che tutti voi possiate sperimentarlo mettendo al lavoro la vostra fede, ricevendo tutti i benefici del parlare in lingua. Quindi quando noi parliamo in lingua, cosa succede? Succede che edifichiamo noi stessi, aiutiamo noi stessi, aiutiamo anche gli altri, riceviamo ispirazione, riceviamo rivelazioni, le cose segrete di Dio vengono rivelate a noi. L'altra volta abbiamo fatto alcune domande, abbiamo fatto alcune richieste. Oggi finiamo qui e facciamo alcune domande, ok? Leggiamo velocemente eh, Primo Corinzi 14.2, riguardo sempre nel parlare in lingua. Cosa dice? Primo Corinzi, 14, versetto 2. Chi legge? Alzi la mano. Secondo Corinzi. No. no, no, scusatemi. Primo Corinzi 2. Primo Corinzi 2. Primo Corinzi 14, versetto 2. Nono capitolo 14, versetto 2. Valentina, riesce a leggere? Allora, sì, sta a leggere, però... Sì, prova. Allora, Primo Corinzi, capitolo 14, versetto 2. 14, 2, sì. Sì, sì, tranquilla, tranquilla. Aspetta, aspetta, Mario. Sì, sì, bravissima. Sì, sì, bravissima. Non so, chi parla in alto non parla agli uomini, ma Dio. Perché nessuno lo capisce, ma gli spiriti dice cose seriose, La okay. profetizza invece parla agli uomini. Perfetto. Un linguaggio edificazione di esortazione di consolazione che parla l'altra lingua edifica su se stesso ma chi profetizza edifica la chiesa ok va bene ci fermiamo con un attimo e poi dopo mi leggi il versetto 16 dopo ok sì. dopo non adesso sì. adesso facciamo la domanda ok primo corinzi 14.2. 2 quando preghi in, in, uh, in nuove lingue, chi ti sta a chi ti stai rivolgendo? Quando addio. preghi. Addio, addio, gloria a Dio. Amen. Ok, sei d'accordo, Lisa? Ok, ok. Ancora un'altra domanda. Quando preghi in nuove lingue, il tuo spirito proferisce che cosa? Parole misteriose, cioè, cioè incomprensibili. Cioè, cioè sono cose misteriose che tu dici a Dio per mezzo del tuo, del, per mezzo del tuo spirito. Ok? Quindi è molto importante. E poi il, il versetto 14, il capitolo 14, versetto 4, quando preghi in lingue? cosa stai facendo? Quando noi preghiamo in lingua cosa facciamo? Ok, uno e poi l'altro? Il versetto 4. Valentina, quando noi preghiamo in lingua, cosa facciamo? Allora. Sì, sempre, sempre... Sì, pre... cioè quello di prima, primo Corinzi 14, quello di prima, versetto 4, me lo leggi ancora? Sì. Aspetta un attimo, chi parla un'altra lingua? Ecco, fermati, fermati qua. Quindi, quando noi preghiamo in lingua, quando preghi in lingua, cosa stai facendo tu? Leggilo, leggilo ancora, il versetto 4 solo leggi. Chi parla in lingua, cosa fa? Brava, hai visto? Chi parla in lingua edifica se stesso, è molto importante. Più, quando il Signore ti battezza nello Spirito Santo, quando tu comincerai a parlare in lingua, eh, per mezzo dello Spirito Santo, in quel momento cosa succede? Succede che tu cominci a edificare te stessa cioè ti fortifichi in pratica, cresci, cioè essere edificati vuol dire fortificati, ok? Nello spirito, nella conoscenza di Dio, nella fede cristiana, nelle prove, nelle situazioni difficili, tu diventi sempre più forte, diventi vincitrice, gloria a Dio. Amen. È importante che noi dobbiamo desiderare il battesimo nello Spirito Santo, non solo il battesimo nell'acqua. Il battesimo nell'acqua è importante quando accettiamo Gesù, significa il battesimo nell'acqua, morire con Cristo e risorgere in Cristo. Ok, E poi ci vuole anche il battesimo nello Spirito Santo. Come abbiamo visto l'altra volta con loro, abbiamo visto che in Atti capitolo 10 eh, la famiglia di Cornelio, tutta la sua casa, dopo aver udito il Vangelo di Cristo sulla salvezza nel nome di Cristo Gesù, nel nome di Gesù Cristo, eh, su è successo che tutti vennero battezzati con lo Spirito Santo e hanno cominciato a parlare in lingua, ma non erano battezzati in acqua. Allora Pietro disse, se loro sono stati battezzati e ripieni con lo Spirito Santo come noi, chi è che impedisce loro di battezzarsi nell'acqua? Quindi li prese e li battezzò in acqua. Ok? Quindi è importante dopo il battesimo in acqua dobbiamo anche anelare, desiderare come il cerbiato, che cosa? Lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo. Perché quando tu e io abbiamo accettato Gesù Cristo, siamo nati di nuovo, siamo diventati una nuova creatura, ok? Veniamo battizzati in acqua e poi dopodiché non bisogna andare così come se fosse normale, no. Dobbiamo anche cercare il battesimo dello Spirito Santo, in modo che possiamo pregare in lingua e poi avere rivelazioni e possiamo edificarci, noi possiamo edificarci, ok? Edificare uno con l'altro, quindi è bellissimo e questo ve lo insegno perché è importante. Nella vita cristiana, quando, la vera, cioè, quando uno riceve Gesù Cristo, nella sua vita ci devono essere anche segni, prodigi, miracoli. Dio vi userà per la sua gloria in ogni situazione. Okay? Allora, leggiamo ancora, mi legge ancora, scusaci Mario, Faccio leggere a Valentina perché non l'ho beccata per tanto tempo. Allora, mi leggi Valentina, Primo Corinzi, 14, versetto 16. Ti ricordi? Ok. 16. Sì. 14, versetto 16 quello di prima, 14, 16, sì. Ok. Aspetta, aspetta. Aspetta, no. Allora, primo Corinzi, 14, capitolo 14, versetto 16. Ok. L hai trovato? No, è, hai letto prima? L'hai letto prima? Hai letto prima primo Corinzi 14, il versetto 4, giusto? Adesso vai al versetto 16, al numero 16. 16. ok probabilmente sto sbagliando io perché non riesco a trovarlo ho sito ok non lo, non lo trovi strano prova a girare la pagina allora ho sito cioè perché se ho sito ma il primo corinzi giusto? il primo corinzi 14, capitolo 14. Capitolo 14, sì. Ah, strano. Va sì. bene. Allora, me lo legge Mario? No, fa pastore, sì? lo faccia leggere a lei che sicuro lo trova. Sì. No. Eh, no. Non riesce a trovarlo. No, non c'è problema, no. Valentina, non c'è Ok. Allora, qua la domanda è, cos'altro fai quando preghi in lingua? Cioè, prima abbiamo detto che edifichiamo noi stessi, giusto? Adesso invece, quando noi preghiamo in lingua, cosa stiamo facendo? No, stiamo facendo un'altra un cosa. Stiamo lodando il Signore nello Spirito Santo. Vedi? Tuttavia, se tu lodi Dio con lo Spirito, che in lingua, colui che occupa il, tuo, il posto del profano, come dirà Amen al tuo, al tuo ringraziamento? Poiché egli non comprende ciò che tu dici. In pratica, anche quando noi parliamo in lingua, lodiamo il Signore e ringraziamo anche il Signore secondo la volontà di Dio è ovvio quando c'è tanta gente è giusto pregare almeno con la mente ok con l'intendimento ma è molto importante il pregare in lingua dentro il pregare in lingua cioè volevo farvi capire quando noi preghiamo in lingua, l'odiamo Dio nello spirito e ringraziamo Dio nello spirito. Purtroppo, se io le, eh, prego in lingua e ringrazio Dio in lingua, eh, Magdalena non riesce a capirmi, non può dire Amen. Se non ha qualche rivelazione o l'interpretazione delle lingue, hai capito? Quindi il parlare in lingua, nello spirito, è molto importante anche perché quando noi preghiamo in lingua, noi ringraziamo, benediciamo il Signore. Chiaro? Sì. Ok. Capito? Okay. ok. Valentina, allora, è importante... Qua stiamo, noi abbiamo, siamo andati un po' avanti noi. Possibilmente, quando, possi ecco, quando possibilmente, vorrei farti... Eh, ve vediamo io te da soli eh, sul battesimo in acqua e poi su um, un, un altro insegnamento che è molto importante, ok? Che cioè che noi siamo in Cristo, chi siamo in Cristo, come... Okay? Come, eh, che siamo in Cristo. Aspetta, vediamo. So. La, ecco, la nostra identità in Cristo. Mi ricordo, ecco, la nostra identità in Cristo e poi anche il, il battesimo nello Spirito Santo, che sono due punti importanti, eh, il battesimo nell'acqua, che sono molto importanti. Un po', un po' di cose abbiamo visto oggi. Gloria a Dio, Amen. Quindi l'identità in Cristo e il battesimo lo vediamo a parte io te, ti chiamerò, così lo vediamo insieme. Quando okay. c'è tempo, va bene? Okay. ok, ok. Gloria al Signore, Dio vi benedica. Avete delle domande? Avete capito? Ci sono dei dubbi? Che ripensi? Sì, bisogna che rilegga e ripensi bene. Lo mediti, ok? Ok. Sì, sì. Lo meditiamo, gloria a Dio, è importante. E poi la parola, la parola di Dio è così chiara e semplice. Qua non ci vuole... Ci vuole solo la preghiera, vuole... lo Spirito Santo e fede. La fede, bravo, bravo, gloria a Dio. Ringraziamo il Signore, ringraziamo prima con Valentina, ringrazia Dio, e poi eh, Lisa, e poi la so il fratello Mario, alla fine la sorella Magdalena. Ringraziamo il Signore dell'insegnamento che abbiamo avuto, che Dio ci ha dato oggi. Okay. Alleluia alleluia. Grazie. Oh Signore mio Dio, ti ringrazio per avermi concesso anche oggi la possibilità di um, essermi svegliata vicino alla mia famiglia, vicino al, al mio bambino. Mio Dio ti ringrazio per aver dato la possibilità di aver um, fatto iniziare dopo tanto tempo a mio figlio la scuola, di essersi inserito bene, di aver fatto in modo che lui uh, sia stato bene con i suoi amici e eh, che abbia passato una bella giornata. Mm -hmm. Mio Dio, ti ringrazio per um, avermi dato la possibilità di essermi messo in contatto con i miei fratelli, ti ringrazio per la parola di Dio che loro ogni giorno mi portano nella mia vita, nella mia vita, in quella della mia famiglia. Mio Dio ti ringrazio per il lavoro che mi hai donato, per la salute che ancora tuttora mi stai dando e vorrei... Dio che tu potessi benedire tutti i fratelli che mi stanno sempre accanto nella loro salute, mm. nella loro serenità e di aiutare tutte le persone che ancora sono in difficoltà e non conoscono ancora la tua parola mm. e di, di poter dare luce anche a loro. Mm. Grazie ancora Signore per questa serata che ci hai concesso e ti amo, mio Dio. Grazie. Amen. Alleluia, alleluia. Amen. Amen, amen, amen. Dio ti benedica. Pace. Signore Dio, ti per questo compartito momento per essere qui, riuniti per la Signore, tu sei al centro dei nostri pensieri e delle nostre vite, signore. Chiediamo nel tuo nome di coprirci nel tuo preziosissimo sangue, di proteggerci, di guidarci, di illuminarci. E ti chiedo, ti chiedo la grazia di riuscire a comprendere sempre di più la tua parola perché la tua parola è la nostra guida che ogni giorno illumina il nostro cammino attraverso la tua presenza Signore ti prego di benedire tutte le persone in questo momento sono in ascolto le loro famiglie affinché possano essere sempre di più guidati dalla tua presenza Signore Signore, senza di te noi non siamo nulla. Ti prego Signore di benedire i nostri nemici, di guidarci ogni giorno a rivederci. Ti prego Signore di perdonare i nostri peccati. Ti prego Signore di nutrirci con il tuo precipitissimo sangue. prego Signore, fare in modo che ognuno di noi possa ritrovare in te sempre la soluzione ad ogni problematica, ad ogni nostro pensiero, ai momenti di sconforto che accertano comunque di proteggere le nostre famiglie. Prego, Signore, di proteggere tutte le persone che in questo momento soffrono, che sono in ospedale e lottano con la vita. Prego, Signore, di essere la luce, la luce presente nelle nostre vite, nelle nostre famiglie di perdonare i nostri peccati, Signore. Fare in modo che ogni giorno possiamo vedere l'importanza del tuo morto, la tua presenza e avvertire la tua presenza nella nostra quotidianità, perché solo con te possiamo essere persone migliori, Signore. La tua parola è piena di essere per noi la nostra vita, la nostra vita, fare in modo che riusciamo sempre di più a comprenderla. Grazie, Signore. Prego, Signore, di valutare le nostre entrate e le nostre uscite, il male, il bene vince sempre, Signore. Con te noi siamo vincitori. Siamo vincitori, Signore, perché tu sei bene, onnipotente, Signore. Sia benedetto in eterno, Signore. E prego, Signore, di aiutarmi nel mio percorso di mamma, di riuscire a trasmettere i valori e la famiglia e i miei figli e riuscire a farti conoscere conoscere riusciamo ad essere persone e il tuo nome ti chiedo di coprirci con il tuo preziosissimo sangue Perdonare i nostri peccati e fare in modo che possano essere sempre di più persone migliori. Dico per Signore, di benedire le, le persone che sono qui in questo momento, di benedire il Pastore Nicodemene, perché lui è il nostro buon di unione di forza. Mi impegna, ci impegna la tua parola, Signore. Amen. Amen. amen, amen. Dio ti benedica. Signore ti ringrazio per le parole che ho ascoltato questa sera assieme ai fratelli. Spero che siano un, un buon insegnamento per migliorare. Signore ti prego di stare vicino a me, alla famiglia, a tutti i fratelli, di averci col tuo sangue, di purificarci i nostri peccati e da farci apprendere sempre di più. Amen, amen, amen. Gloria a Dio. Signore. Grazie per la parola, Signore, che tu ci hai donato questa, questa sera, Signore. Signore, benedicina, Signore. Sigilina nel nostro cuore e fa che possa, Signore, dare frutto, Signore, di giustizia, nel nome di Gesù alla gloria di Dio Padre, Signore. Grazie Padre, nel nome di Gesù, Signore. Padre, vogliamo pregare, Signore, nel nome di Gesù. Signore, per la nostra famiglia, Signore. Signore, mettiamo davanti a te, Signore, i nostri figli. Amen. Signore, ti chiediamo nel nome di Gesù di guidarli, Signore, Signore, di rivelarti nel loro cuore, di mettere fame e sete, Signore, della tua parola, di poter camminare, Signore, nella identità che tu le hai dato in Cristo, Gesù. Amen. Signore, ti chiediamo, chiediamo lo Spirito Santo che si manifesti e si rivela e glorifica il nostro Signore, al nostro Dio, Padre, nel nome di Gesù, nella loro vita, Signore, in ogni area della loro vita, Signore, nel nome di Gesù. Fare Tu hai messo nel mio cuore, Signore, pregare ogni giorno che mi prostro davanti a Te, Signore, per tutte le persone che Tu hai messo nella mia vita, Signore, da quando sono venuta a questo mondo, Signore. Signore, in modo particolare voglio mettere davanti a Te, Signore, la famiglia Bontempi, Signore. Nel nome di Gesù abbiamo avuto l'opportunità, Signore, di incontrarci oggi, Signore. Chiedo al nostro Dio Onnipotente che, mediante il suo Santo Spirito, Signore, che rivela e tocca, Signore, ogni cuore, Signore. Signore, affinché ogni anima, Signore, di loro, Signore, di questa famiglia, Signore, possano essere salvate, Signore. Porta fame, Signore, cambia il loro cuore. Signore, di sasso, Signore, ha un cuore sensibile, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, preghiamo per la salvezza della loro anima, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, ti ringraziamo. Mettiamo davanti a te ogni area della nostra vita. Mettiamo davanti a te i nostri bisogni, Signore. Conosci ogni cosa, Signore. Mettiamo davanti a te, Signore, Signore i nostri debiti, Signore. Signore, tanto materiale come finanziario, Signore. Signore, autisci, Signore. Provvede, interviene, sostiene in ogni cosa, Signore. Nel nome di Gesù, Padre, vogliamo chiederti anche un'altra cosa, Signore. Che il tuo Santo Spirito, Signore, si muova con potenza nella tua Chiesa, Signore. Allora. Che i miei fratelli possano essere, Signore, battezzati, non solamente in acqua, Signore, ma battezzati, Signore, anche mediante, Signore, la potenza del tuo Santo Spirito, Signore. Perché crediamo, Signore, Signore, che la chiave, Signore, alleluia. La, la chiave, Signore. Signore della de, de, de Chiesa, Signore, in movimento e in azione, Signore, e mediante il fuoco di questa potenza manifestata nella Tua casa, nella Tua Chiesa, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, per la gloria del Tuo nome, Signore. Noi Ti ringraziamo. Mettiamo ogni cosa nelle Tue mani, Signore, coprici con il tuo sangue, Signore. Signore. Mm, preghiamo anche per i malati, Signore, ti ringraziamo per Giuseppe, Signore, Grazie. Signore, ti ringraziamo per ogni malato, Signore, alleluia, Signore, eh, ti chiediamo anche un'unzione soprannaturale, Signore, sulla terra, sulla nostra famiglia, sulla nostra casa, su questa nazione, Signore, affinché possa liberare possa salvare il Signore, possa guarire, il Signore. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Benedice il nostro pastore, la sua famiglia, esaudisce, Grazie, Signore, le, lo, la, la sua preghiera, Signore. In ogni cosa esaudisce, Signore. Usalo con potenza per la tua gloria, Signore. Benedici tutte le famiglie che sono lo presenti. Quelle che ascolteranno, Signore, con abbondanza, Signore, con eccellenza, perché questo lo sei Tu, Signore. A Te la gloria allora l'odio e l'onore per tutta l'eternità. Grazie, Gesù. Grazie, Padre. Grazie, Spirito Santo. Alleluia. Coprici con il Tuo sangue sei benedetto all'eterno. Amen. amen. Amen, amen, amen. Gloria a Dio. Alleluia. Signore, Grazie. Benedici le mie sorelle, mio fratello, tutta la loro famiglia siano benedetti, il tuo Santo Spirito, i tuoi santi angeli, Signore, siano intorno a loro, Signore, la tua protezione sia intorno a loro. Signore, fagli crescere spiritualmente, ungili, Padre, fai in modo che loro possano essere strumenti, luce del mondo, per la gloria di Dio. Grazie, Padre, per questa parola, Spirito Santo. Signore, manifestati, glorifica il nome di Gesù nella nostra vita, salva, libera, guarisci, sana, Signore, battezza con il tuo Santo Spirito. Signore, mettiamo le persone che in questo momento sono, Signore, in difficoltà, Signore, le, coloro che stanno piangendo, Signore. Metto, Padre, davanti a te queste, tutte queste persone di intervenire nella loro vita, nella loro casa, nella loro famiglia, risolvi il loro problema. Consola coloro che sono tristi. Signore Dio Onnipotente, salva, Signore, coloro che sono perduti. Signore Dio Onnipotente, guarisci coloro che sono malati. Nel nome di Gesù, benedice la nostra Chiesa. Signore, mettiamo davanti a te mare arca. Antonio, Signore, ti chiediamo di trovargli un bella, una bella casa, signora Brescia. Signore Dio Onnipotente, ti chiediamo che l'affitto non sia tanto, Padre, nel nome di Gesù per questa famiglia, Signore. Dio Onnipotente, grazie per l'opera che tu hai cominciato nella loro vita, nel nome di Gesù. Signore, mettiamo davanti a te Cristina, benedicila, Signore. Benedici Tommaso, Signore, ungi Tommaso per la tua gloria. Noi copriamo Tommaso col sangue di Gesù Cristo lo proteggiamo col sangue di Gesù Cristo mettiamo gli angeli di Dio intorno a lui Padre che i tuoi angeli siano, lo circondino Signore lo proteggano da ogni male, da ogni attacco del nemico Signore e così anche tutti i nostri cari, i nostri familiari i nostri figli siano protetti Padre nel nome di Gesù benedici Signore, Mario Signore benedici il marito di Lisa, Mario Signore ti chiediamo e mettiamo nelle tue mani, Mario. Aiutalo, sostenilo, fortificalo. Signore, qualsiasi fastidio sparisca dal suo corpo. Nel nome di Gesù Cristo. Noi sgridiamo qualsiasi cosa che attacca Mario, il marito di Lisa, nel nome di Gesù, sia legato e cacciato via dalla sua vita. Signore, benedici tutto quello che è suo, Signore. Preservalo, Signore, da ogni male e che lui sia convertito completamente e nasca di nuovo per la tua gloria. Grazie Padre che hai usato l'ISA, Signore, per averlo, averlo fatto. Fare per averlo fatto pregare, Signore, la preghiera della salvezza. Ti chiediamo un cambiamento, una benedizione, una trasformazione nella sua vita, un cambiamento, guarigione, benedizione in ogni cosa che fa Padre, che lui veda l'amore e la potenza di Dio. Benedici i loro figli, Signore, benedici Nadia, benedici Signore Fabio, ungili per la tua gloria e così anche, Signore Dio onnipotente, benedici Elisabetta, signore, ungila mettiamo davanti a te, signore Eden benedicila, fortificala usala per la tua gloria grazie per questa ragazza, signore che ormai è diventata una ragazza Signore. noi ti ringraziamo per Eden, signore, grazie mettiamo tutti coloro che sono salvati che hanno accettato Gesù che hanno pronunciato la parola della salvezza signore, uh, proteggili, riempili, guidali verso la tua verità, verso la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen. Dio vi benedica. Dai, buonanotte. Buonanotte a tutti. Shalom, shalom, shalom. Pace, pace Risa, pace a tutti. Pace, pace, pace. Buonanotte, pace, cari pace. Buonanotte, buonanotte. Alleluia. Dio ti benedica, Valentina, sono contento. Gloria a te, Signore. Alleluia, grazie Padre. Signore Dio vi benedica, abbiamo finito il nostro programma, eh, sentiamo un canto. Dopo il canto, gloria al Signore. Alleluia, ascoltiamo un canto, dopodiché finiamo, gloria al Signore. Alleluia, grazie Gesù, grazie Spirito Santo. cantiamo questo canto insieme Sono ravvivano la fede, tutti quanti giorni si continua a noi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ogni oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Te. e, e non, non, ci non ci stancheremo, stancheremo non ci alzeremo come un'aquila nella tua presenza, di noi. noi risorgeremo. Finché un giorno noi saremo davanti a te, oh, ogni quattro messe è sì, è da me. promessa esi d'etate Gesù noi correremo dietro a te noi correremo dietro a te Alleluia Alleluia Gesù il Signore Dio vi benedica Shalom se tu vuoi ricevere Gesù Cristo come tuo Signore Salvatore, vuoi pregare insieme a me questa preghiera? Ripeti questa preghiera insieme a me. Signore Gesù, io ti ricevo come mio Signore Salvatore. Io credo che tu sei il figlio di Dio e che sei morto sulla croce per me, per i miei peccati e che sei risorto il terzo giorno, che un giorno tornerai. Signore Gesù, Lavami con il tuo sangue, perdona tutti i miei peccati. Io credo che nel tuo nome ho il perdono dei peccati. Grazie, Signore Gesù. Ti chiedo di scrivere il mio nome sul libro della vita. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo, che mi hai salvato nella fede in Cristo, Gesù. Amen. Dio ti benedica, se hai pregato questa preghiera, ti invito di scriverci, di mandarci un messaggio, di scrivere a questo numero 348-0706-297, 348-0706-297, di mandarci un sms o scriverci su WhatsApp, noi ti contatteremo e ti aiuteremo a trovare una chiesa. Se sei lontano da noi, se sei vicino a noi, ti inviteremo, ti invitiamo, ti daremo l'indirizzo dove noi ci troviamo. Dio ti benedica, la pace del nostro Signore Gesù sia con te, con la tua casa, con la tua famiglia. Pace, pace, pace. Alleluia, Gesù è il Signore. Gloria a Dio.